amici salve. siamo in diretta l'autistura mio sì, buono e stiamo vedendo 70 kg di sinistro con Thomas abbiamo qua la quarta classificata <ride> nei 65 senior donne in sinistro come è stata la tua esperienza è bellissima molto soddisfacente prima gara quarto posto il doppio tour esatto mai allenata la eh, mia prima gara erano il doppio di me però Eh domani vediamo col destro Manu. Eh. qua abbiamo il porcello e <ride> il maialino l'hai lasciato in camera <ride> abbiamo qui anche due grandi sì, braccio espitatori. di ferro italiano sì, che ci osservano qua. Carafa farà l'open oh. di sinistro <ride> ha già sfidato Michael Todd poco fa con il, il signor Testa non vuole mettersi in gioco perché ha detto non voglio fare far brutte figure. Questo è il uh, palco, abbiamo, testa grossa, abbiamo qui anche nostri... eh, eh saluta eh. Spagna! Eh, eh, vale, Michael. Eh. Michael. eh, Michael! Ciao! Eh. Questo è il palco, la nostra diretta. diretta. stanno guardando Guarda, tutti cosa dico ci hanno detto che sta Fulvio mi sta guardando ciao Fulvio, Fulvio. Ivan ciao Ivan Paolo guardiamo che per voi buon e siamo qua aspettiamo vedremo per. È una, una lunga ora. attesa. Sono a mezzogiorno, oh. basta. Ecco, speriamo di fare le. un bel risato. Per la prima volta il signor Hermes Gasparini ha dovuto fare una sauna per entrare in peso perché Io era buono. un ciccione di merda. Stiamo iniziando a capire come funzionano le vieze Bagno turco, quarto d'ora. Oh smettila di inquadrarmi che sembro grasso. C'è collo, aspetta, non si può commentare, non si può. No. no e eh, parla direttamente? Parla. Infatti. Ah. Stefano Cristoio, basta stare sul cesso a fare la cacca. Hai rotto oh, le mani. Sì, Scrivi sì. sempre dal bagno te, non mi le mosche. Ciao Fulvio! <ride> Giordanella! Fulvio. Oh bociassa! Gocciasia! Sircana se venivi te spazzavi via tutti! Io due tu tiri e ho pigliato! C'è Pushkar che ti cercava, Sircana! C'è Pushkar che ti voleva! Stir sì, via! Cesari! Ciao Massi! Tipo eh, ma non ci sono il canto! Ma che testo di cazzo! Che bello! Che bello. Oh, ciao. Non incodrar, no, ciao! Dovevi incontrarmi